Perché non fai raduni YouTube? Perché se ne facessi sicuramente verrebbero fuori raduni troppo caotici. Oddio che disagio. Un po' come quando ascolto le mie amiche che parlano con mia madre. Mm -hmm. No perché? No no no, vai tranquilla, cioè parla proprio di tutto liberamente. Con Nico io parlo proprio di tutto, vai tranquilla. No perché in pratica... Ragazzo mio, gli esamosci. Ah, ma questo è il caso migliore perché quando parlano di ciclo devi scappare via. No, che poi calcola proprio ieri. Mi è arrivata una botta di ciclo allucinante. Ma pure a te, calcola pure a me. Proprio, ma poi che fanno proprio schifo perché sono di sangue che cadono dalla tua vagina che fanno plof nell'acqua, capito? Sì, quelli che qui fanno... fanno plof, che, cioè no. fanno proprio schifo. Oh, Oddio, chiedo scusa a Davide De Matteis per avergli rubato l'argomento nei video, ma no, dai, tranquillo. Vai, vai, non ti preoccupare, Nico. Tranquillo. Grazie, bello. Ma tutto questo mi ha fatto venire in mente una cosa. E se io fossi donna? Secondo me sarei una di quelle donne che ha paura di tutto. Tipo dei ragni. Oh mio Dio, ho paura dei ragni. Dei cinghiali. Oh mio Dio, ho paura dei cinghiali. Dei gatti. Oh mio Dio, ho paura dei gatti. Come dei gatti? Ah, no, scusa. Ehm, dei gatti quelli senza pelo. Ah. Ho paura dei gatti senza pelo. Per non parlare del fatto che io essendo un attore... Monica! Dovrei cambiare davvero i ruoli essendo una donna Allora ti ripeto velocemente quello che devi fare Devi rimanere lì vestita da zoccola Passa quello con la macchina, ti chiede quanto vuoi Tu gli rispondi 20 euro Sali a bordo Fine Hai capito? Ok Bene Motore Immaginate nelle situazioni di pericolo come potrei davvero diventare se fossi una donna Ascoltatemi tutti, la nave sta affondando, capito? Quindi mi dovete stare ascoltando Ok ma non ti le Stia calma, signora, stia calma! Va bene, prenda il salvaggiante e vado a salvarsi, va bene! Signora, signora, le ho appena detto che non va bene Per favore, dai, prenda il salvaggiante e vado. Non voglio morire, devo vedere l'ultima puntata che ne sa! No, non devo morire! No, non devo morire! Signora! Vammo ammazzata! Che poi già so che se io avessi una patata la sfrutterei in continuazione per qualsiasi cosa Ragazzi oh. eh, eh. Ho riportato i compiti mm. ah. Ah. Come due? Ah. Eh. Professore deve esserci un errore Perché? Ho preso due E quindi? Io ho la patata ok? Se lei continua a fare così io la uccido e come faresti, scusa? Come faccio? Mi chiede come faccio? Oh, sa come faccio, eh? Il primo che lo uccide avrà la mia patata. La patata... Oh, Bonnie. Tanto un vada, lo sapete, no? Per la patata! Tira più un pelo de fin... Fatemi sapere voi come sfruttereste il fatto di avere una patata <ride> Saluto e ringrazio tantissimo il mio amico Davide De Matteis Che si è prestato per questo video qui Lascio il link del suo canale in descrizione I canali che volevo sponsorizzare oggi sono due Uno è quello del mio amico Marco Dare, Che sarebbe Mr. Blob su YouTube Che fa, è un regista e fa dei lavori davvero davvero fighi Che a me piacciono un sacco nonostante lui sia un sacco giovane Il secondo canale è quello di Giulia Giulia eh, è una ragazza che ho cominciato da poco a fare video su YouTube, ma che fa i classici video che alle ragazze piacciono, secondo me piacciono, poi è una ragazza dolcissima, carina, quindi... Da lascio il suo link in descrizione detto questo io vi saluto, ho riattivato i commenti eh, sotto i video per il fatto che, eh, che se spammano è uguale, cioè ragazzi spammate pure qua sotto n non mi importa davvero vi voglio bene lo stesso grazie tantissimo per il traguardo degli 11.000 iscritti che ho visto che neanche ho fatto il video di ringraziamento già siamo a 11.000 ed è un traguardo assurdo, da un anno a questo, cioè un anno fa questo periodo di un anno fa avevo a malapena 4.000 iscritti e adesso ritrovarmi con 11.000 è davvero un traguardo assurdo. Ho appena aperto un blog mio dove pubblicherò nerdate varie, eh, volevo un po' farmi conoscere meglio dalle persone che mi seguono su YouTube, anche perché eh, voi mi state dando tanto amore, è giusto che anch'io un pochino mi faccia conoscere meglio. Scrivetemi su Facebook, Twitter, mettete mi piace, insomma, vabbè, le cose di YouTube le sapete. Quindi vi do un bacione grande grande grande, grazie di tutto e alla prossima. Shut